Danilo eccoci, allora Danilo, come stai a in Milano? Ah, sei tu, eh, sta bene. Innanzitutto, ci hai conosciuto, sei entrato con noi nel 2008, 2008. Sì, febbraio e, 2008. Hai conosciuto una persona che lavorava con noi, ti sì, ha fare. parlato molto bene del nostro gruppo e quindi ti ha coinvolto e sei venuto da noi. Quanto è stato importante il supporto del gruppo nella tua crescita professionale, economica? Beh, Decisamente rilevante. Io sono entrato nel 2008 che facevo un altro mestiere prima. Lavoravo nei bar, ero dietro a un bancone sicuramente del mercato immobiliare non conoscevo nulla. E dopo due mesi in azienda mi è stato proposto di aprire un punto affiliato insieme a un socio, cosa che ovviamente io non ero in grado di fare. Il supporto, la formazione, l'assistenza, in molti casi anche personale, da parte dell'azienda, insieme alla mia volontà, mi hanno permesso di aprire ad oggi, insieme ad un gruppo di... e poi sono diventati soci, queste 11 agenzie affiliate. È stato fondamentale all'inizio il poter partire, quindi diventare un imprenditore, io metto l'imprenditore tra virgolette, perché all'inizio io sono diventato imprenditore praticamente senza risorse economiche personali. Questa credo che perché, sia una delle cose... Sì. Perché, perché Danilo, eh, spieghiamolo meglio, eh, per chi lavora all'interno c'è anche l'opportunità di poter, ma eh, anche per un agente immobiliare che ha già esperienza, insomma, no? nel settore e vuole affacciarsi al nostro gruppo, laddove abbiamo delle nostre agenzie o affiliate o dirette, c'è la possibilità di sviluppare magari all'area vicina, confinante di suo interesse Grazie al fatto che noi portiamo le nostre le provvisioni da riconoscere a questa agente immobiliare fino al 70% e quindi l'aumento delle provvisioni fino al 70% gli consente di accantonare le somme per poter aprire. Ecco cosa voleva dire Danilo nel dire ho aperto senza fare investimenti economici, senza in pratica tirar fuori un euro di tasca mia ho aperto grazie al fatto che ho avuto questa opportunità che chiaramente lui ha saputo cogliere di sviluppare l'area con provvisioni al 70% scusa Danilo ma volevo precisarlo perché no, ma assolutamente assolutamente questa è una cosa che dal mio punto di vista mi ha sempre dato un sacco di stimoli perché e, e credo sia estremamente difficile riuscire a trovare un'azienda che viva la meritocrazia così come viene vissuta in Toscano, quindi quanto più si lavora si produce, quanto più si produce si sviluppa, quanto più si sviluppa si cresce, quindi partendo dall'essere un consulente immobiliare sino a quando poi si diventa imprenditori e poi si diventa manager, quindi ti insegnano pian pianino a fare tutto, quindi a me la cosa che adesso è arrivata è la possibilità di diventare manager dopo essere diventato imprenditore quindi non ero capace di fare l'imprenditore e mi hanno insegnato a fare l'imprenditore adesso che eh, hanno sì, dal punto di vista delle nomine sono stato nominato non per nomina ma bensì perché i risultati me lo hanno permesso di diventare un area manager eh, per la città di milano che si divide in silver gold platinum e poi area manager Lombardia, Lombardia nel caso della Repubblica. certo. Io adesso sto puntando al platinum. Quindi l'ho messo sulla, uh, sulla tacca e vediamo di arrivare al platinum. Quindi... Ecco. La cosa bella, come dicevi te, è un ruolo che si consegue sulla base di risultati, non di nomine. Sulla base di risultati di sviluppo, si conseguono questi ruoli e quindi si diventa area manager quindi vuol dire essere più vicino al gruppo eh, cogliere insieme al gruppo delle opportunità di business corsi specifici ecco come diceva danilo pian piano fare una crescita e eh, imparare anche a diventare un area manager insomma no ecco. esatto <ride> quindi io ho visto la natura della diretta di oggi e immagino la considerata la platea vorrei rivolgermi agli imprenditori o che magari possono essere spaventati da quelli che sono eh, i costi, quindi l'impegno economico che comporta avere una, un contratto di affiliazione, eh, grazie alla pubblicità che l'azienda mette a disposizione, quindi tutto il pacchetto pubblicitario, oltre alla visibilità eh, pubblicitaria. Ogni ufficio, in ogni, ogni anno, produce generalmente una quantità tale di telefonate spontanee di persone che devono vendere casa che a conti fatti la peggiore delle ipotesi alla fine dell'anno mi porta ad annullare l'investimento dell'affiliazione. Se non ci fosse stato questo, io oggi non starei parlando di questo tipo di risultati, probabilmente avrei fatto qualcosa ma non penso assolutamente nulla di paragonabile a questo che mi ha aiutato tantissimo a costruire quanto è stato costruito. A me e i soci che eh, lavorano con me. Questo è un altro aspetto importante, quello relativo ai costi, perché insomma è una riflessione che fanno tanti. e eh, Sentire dire, appunto, dice, Ma io mi sono affiliata al Gruppo Toscano, Francesca all'inizio, e ho la fila di persone che mi conferiscono l'incarico. Per me oggi è molto più semplice acquisire incarichi. beh Insomma, questo ripaga qualsiasi investimento e l'investimento che è in percentuale sui fatturati che si fanno qualsiasi investimento che si fa nell'ambito del franchising non ci dimentichiamo che noi siamo anche un gruppo che investe da anni in campagne pubblicitarie e televisive si rivolgono proprio a chi vende casa perché la nostra esigenza principale è quella di avere incarichi da proporre a tutti i nostri clienti questo è l'aspetto principale e, qui, e questo produce anche appunto come diceva Danilo molti contatti spontanei gente che chiama spontaneamente e si affida a noi spontaneamente e questo è qualcosa veramente di straordinario sì. grazie Danilo e grazie a adesso passiamo